Eh, Bella per la produzione Ho prodotto a 4 Quest'oggi vi do il bentornato su minecraft Allora Siamo in un mondo nuovo eh, Per una vanilla nuova Con Gian Ciao Gian Wow, wow. bene andiamo nel villaggio Che se fa già notte Perché ci abbiamo messo una vita correre, mi... Mi... Ma come mi... non puoi correre Mi può spingere a Prendo questo No ma ho troppa fame Non posso Prendo mi Prendo le barbabietole e poi te le do. Guarda no! Oh, supremo! L'iron golem! Supremo! Supremo! L'Iron Golem ce l'ha con. ce l'ha con Gianna adesso. vuole bene, Ti vuole bene, oh, vero? Oh, oh, oh, oh! Me l'ha metto! Ma si fa! Già! Eh scusa volevo ridarteli poi Tieni Tieni ma quanta roba avevi Avevo anche il legno Va bene volevo rubartelo Tieni Ne ho bisogno sai perché guarda Vai bravo bravo prendi Ti aiuterai ma mi pisterebbe a me Vai No Quattro di ferro ma quattro E allora un piccone di ferro È ah, ovviamente È una pala oh, Ehi qua c'è il portale prendiamo il portale Aia ah, yeah, il magma A te però non sembra dare fastidio il fatto che non si è il No non mi dà fastidio Ma da Lexiron invece dà un magma Eh si sì, è cattivo Alexiron Ma ah, si sì, Aspetta mi metto l'armatura così a caso subito subito il, il portale il Vai col il friend Vai friend Un altro lingotto di ferro Una spada e un piccone in sozzo eh, Mamma mia my friend eh. Ma friend Ora scommetto che nei commenti qua sotto Alex non mi raccomando la sua cosa No se dice friend Ma friend tutto Eh è tutto, è tutto cattivo che la spada my friend Grazie my friend Sto riendo una dichiarazione Cosa c'è? Voglio farti una dichiarazione, ti amo. No aiuto! Va bene, lo prendo, però lo porto a un'altra, un tranquillo, la, lo userò bene. Lo userò bene, eh! Ah c'era se non mi sbaglio c'era una casa. Supremo, Quanti, quattro smeraldi! Quattro smeraldi così a caso. Ah, comunque non vorrei spezzarti il cuore, ma fai proprio cagare con quella zucca in testa. non c'è niente in testa. No, niente. Sì, c'è una non zucca in vorrei. testa. E, e poi questo papavero che mi hai dato con tanto amore, io lo userò per darlo a un'altra persona. Ho capito. Lo vado a suicidare. No, no, no, no. <ride> perché? Stato No Vai my friend parla parla My, my friend volevo chiederle una cosa Che ne dice di andare a minare insieme Vai vai miniamo andiamo eh, a mi minare peggio. Aspetta ciulo le torce ai villager Eh infatti che abbiamo compito le torce Lory cosa sta facendo Apollo Lori è un... Apollo Eh Ah, povero dovevamo commerciare ci cioè avevo gli smeraldi io aspetta prendo il grano prendo il grano e non ci credo ma a me sinceramente non piace molto il Eh, fa abbastanza schifo faro ma molto sì, non Aspetta, mi si sta sto rompendo tutto. Niente. Ma direi perfetto! E sto per morire per contro cuori! Eh io, io, io, mi sono sentito Vediamo una se mano dietro. Me. Sono le da Mi sono. Il mi sono sc scaccazzato addosso, amico mio. E perché? Perché il mio asciugamano è caduto su di me. È ho capito. Eh, sembrava una mano che mi toccasse. Dove cacchio stai andando? Sto andando a vedere due cose. È eh, l'alambicco. Cioè, ci siamo scordati l'allambicco. Eh, vero vero, sono un po' pisello. Allora, io semino ancora un po' che ho bisogno di cibo. stupido, lo so, a volte parlo anche in ritardo come è appena fu successo. però sono fatto eh, così. Sì. Sono dei problemi. Siamo di... faticosi. Abbiamo le patate siamo e siamo proprio fatti così Viaggio insieme a noi. Attraverso il corpo. Ma no. Attraverso il coso No. E cosa c'è di male? Ho detto.. Oh ramen! Vieni qua, ai tre. Il ramen? Buono ramen. C'è il ramen. Buono ramen, aspetta che arrivo. Il ramen, oh oh, focoso! Oh, oh. Focoso il oh, ramen. Oh, non Hai bestemmiato! A è una bestemmia. Eh, si, ho sì. soltanto detto la matita dei vanni. Eh, maneggio. la la, la eh, hai bestemmiato. La la. la, la, la. Man, ho, vabbè, la peppina, vabbè, altro ramen. E mannaggia la peppina, oh. Maneggio. Mi ricordi all'inizio delle live di lion, proprio la prima live si si me lo ricordo. Eh sì, lo so. Era bello però scassava un bel po'. Eh, rompeva. Ho quasi uno stack di rame, troppo, basta. Eh mamma mia, dobbiamo cercare la metista e faccia. te lo devo ammettere. Ho 50 gioco, ho craccato gioco. Hai craccato il gioco. Hai rotto il gioco. Oh ma basta! Ma. Ma troppo lame! Ma hai rotto il gioco! Qual è? È un coso strano che illumina Ah, sono caduto! Sì! sì. È, be è bello, però, è bello, è bello! Arrivo, bello. arrivo! Carino, tutto bello, bello! Ho mm. una sì, domanda, sì. se io ti affidassi del ferro, tu me lo cucinassi e facessi altri picconi? Io non riesco a capire come. Ma com è. aspetta, dov'eri, che ti sto prendo! Va bene. Ciao! Ciao! Vengo, Venghi. vengo. vengo. Ma no, ma non è un minerale! No, no. Lo so, ma sapevo che minerale È bello. Oh, sto per arrivare a uno stack di ramen. Bravo! Uno stack di so. In fondo al ramen. Ah, poi avrebbe uh, uh, un ramen, si può trovare poi E ti spacca le. Tempo. Bazzi, Cose. Cazzato, cazzato, cazzato. no mi dissocio ti ricordi chi l'ha detto questa frase? no Vabbè. mi dissocio cioè chi l'ha detto? chi l'ha detto? nella caccia al tesoro di Anna ok che praticamente è schifo Oh, Orco 2 Altro ramen! Bravo! Continua col ramen! Ma c'ho cosa per fare crafting sium! Posso fare la crafting sium! Bravo! Beh, ho fatto due crafting sium, ma sono un idiota. player. Ma sono un idiota, vabbè, una la tengo qua, una la faccio dopo. E' un po' player. Un po' player? Bello, bella Gianda! Nuovo membro del team, benvenuto Gian bello. Rinaldo Gian Rinaldi 80 Arriva la notte Ma che bello, Io intanto dormo, cioè dormo, sì Nice Cioè, sono sottoterra, quindi non vedo la notte Non faccio pericoli quanti tuoi ma io ho la mia spada del potere ah no cioè, confuso ho confuso le ah no aspetta ho confuso le serie a, a le stelle sono tante milioni di milioni la stella dei altri blocchi nuovi amico bravo di quelli lì strani Eh! quelli di, di pietra più strani la pietra strana è presente no quella lì da pietra più scura ah l'ardesia l'ardesi... ah no aspetta è, eh, è, sì, io è confuso io. eh sì, ho confuso, io sto confondendo un po' troppo questo libro oh, oh l'oro di Quaizia colt. mi sa che son sono rimasto da solo mm -hmm. ma... questo uovo sarò il più grande imperatore del server migliore mamma mia capito? capito? Lion come dittatore fa schifo Scherzo ovviamente È il mio idolo Se non si è sentito Gian Cazzi vostri